Buongiorno ragazzi, sto lasciando Ferrara, è il mio diciottesimo giorno di viaggio in bicicletta, il quinto per quanto riguarda la risalita del rientro da, verso casa dopo aver fatto la francigena. È bello fresco, oggi la, le previsioni dicono che ci sarà un piccolo temporale a mezzogiorno o giù di lì. Sto andando alla ricerca della ciclovia del Po in direzione Mantova e niente. Si comincia a pedalare col fresco anche se c'è già il sole bello alto. Beh, per trovarla l'ho trovata. La ciclovia destra del po'. Ora non resta che percorrerla. E di là. Si pedala, si pedala ragazzi. Dai, oggi sono 110 km. Mal contati, se non li ho contati davvero male come ieri. Bomba! La cosa super delle ciclovie come quella del Po questa qua è che si percorrono chilometri e chilometri isolati dal. Dal rumore dalle auto e dalle città e dalla confusione ma potrà mutarsi anche in uno svantaggio perché se dovesse arrivare quella cosa lì e forse arriverà il fatto di essere isolati e totalmente allo scoperto non aiuta e quindi te la prendi tutta senza possibilità di ripararti speriamo che il vento la porti in là e chi mi lasci pedalare ancora per un po', in teoria doveva andava temporali dopo le 10, adesso sono le 8 e un quarto, quindi per ora me la cavo, vediamo, speriamo, a dopo, ciao! Ragazzi miei, non so se fermarmi a fare una sostina qua perché dicono che sia un paese davvero ospitale vado che meglio e guardate all'orizzonte eh? nulla di buono si prevede per questa giornata nulla di buono porca miseria 200 mai fatti La pioggia alla fine non si è fatta attendere troppo mi ha colto sull'argine per fortuna ho trovato questo baracchino dove mi sono riparato adesso sembra che stia un po smettendo ma aspetto un attimino mi faccio una pausa ho fatto già 47 chilometri anche perché io devo andare in quella direzione non è ancora per nulla bello ma adesso mi mangio un po di frutta secca e e niente speriamo che spiova e che si rimetta un po' in sesto così posso ripartire tranquillo senza zupparmi a dopo raga ragazzi miei qui la situazione peggiora le previsioni dicono che tra un'ora da anche grandine e 20 mm d'acqua un disastro il disastro qua penso sia anche già passato nei giorni scorsi quindi nulla di buono all'orizzonte meno male che ho sto capannino me ne sto fermo e oh, dovrò pedalare di più per raggiungere poi Manta mi mancano ancora 70 km sono parecchi però di certo non mi muovo con sto, con sto tempo qua per adesso con rischio appunto grandine sull'argine dove non ci sono altri ripari quindi sto fermo vi aggiornerò se, se sopravvivo ragazzi, gocciolicchia ancora un po' di là è tutto nero ma dove devo andare io di là sta schiarendo quindi mi sa che mi metto in marcia spero di fare la scelta giusta dai dai delle goccioline così accettabili, il diluvio di prima no. Certo che la temperatura anche si abbassa di brutto eh, se viene fuori il sole qua butta fuori tanta di quell'umidità che si respirerà acqua. Pedaliamo, pedaliamo e stiamo zitti che abbiamo 70 km da fare ragazzi, pedala Ciappino pedala! dico dopo perché sto pezzo di asfalto fa veramente che ho appena attraversato quel ponte che vedete lì alle mie spalle per eh, tornare sulla ciclovia del lato destro del Po perché innanzitutto la traccia me l'ero fatta di qua con Komoot e quindi preferisco seguire questa senza doverne o fare un'altra e perdere del tempo o perdermi di là anche perché mi sembra che sul lato sinistro ci siano dei punti che bisogna un po' allargarsi rispetto al, al fiume che è lì sotto e, e niente, quindi sono tornato su questo lato mi mancano circa 60 km e, e si pedala ho perso un po' di tempo lì per la pioggia ma almeno mi sono riuscito a riparare ho tolto anche il keyway adesso che ormai non piove più di là in fondo sembra tutto sereno e se non sarà sereno si rasserenerà. Ciao. E anche questo non credo sia un buon segno. Non solo 400 metri, provo ad andare avanti, magari è interrotta solo per le auto. E i si passa? Che ne dite? Ci provo. Se no c'è una discesa qua che va giù al paese. Boh, provo a farsi i 400 metri, poi vediamo. A dopo. Eh no niente da fare ragazzi si deve andare giù dall'argine no! Oggi va così un po' incasinata come giornata ecco adesso qua è tutto invece infangato c'è sta deviazione per tagliare un po' di chilometri e invece c'è, sono pozze e pozze d'acqua vediamo se non mi impantano andiamo andiamo andiamo Vi faccio vedere com'è guardate questa ciclabile devi essere proprio un nano, eh? io sono 1,69 quindi sono già bello bassino ma a passare di qua ci sbatti proprio la capoccia, eh? neanche la bici ci passa, dai comunque scherzo di lì c'è il passaggio ovviamente dove si riesce a passare senza dover fare il limbo forse con la graziella con la graziella di Omar magari si riesce a passare sotto facendo il limbo ma adesso dopo sta gag torno da lì e vado a fare la strada giusta prima il vento contro l'ho apprezzato ma solo perché mi stava spostando le nuvole alle spalle e ha fatto andare via la tempesta abbastanza velocemente come avete visto Un'ora e mezza si è sbrogliato tutto, ma adesso che le nuvole le ha portate via quasi tutte, si pedala bene, ci sono 20 gradi, potrebbe anche smetterla, eh? basta vento. Guardate le cime degli alberi come sono piegate. Non vedo l'ora di trovare una fontanella, non perché stia finendo l'acqua, anzi non sto riuscendo a bere perché l'ho caricata in una fontanella poco fa l'acqua fa veramente schifo non riesco a berla proprio solo che ho bisogno oscena, oscena spero di trovarla ma qua sull'argine ce ne sono davvero poche quindi magari mi infilo in un paese e vado a cercare dell'acqua buona questo qui è il risultato del lavoro delle talpe da asfalto. Non le conoscete? Cercate su Wikipedia. Sì, il vento oltre a essere fastidioso e come vedete sempre contrario sta anche riportando dei nuvoloni non troppo belli. Ma ora io devo arrivare tipo, non so se si vede quel ponte là in fondo attraversare quel ponte, andare sull'altro argine e da lì inizio a andare in diagonale verso Mantova. Al BB mi mancano tipo 26 km ma vorrei fermarmi, c'è un paese giù dopo quel ponte e mangiarmi almeno un toast perché oggi ho fame, ho mangiato solo della frutta secca e poi ho pedalato quindi da quando sono ripartito ho fatto, fatto un'altra cinquantina di chilometri sì, sono a 96 adesso pedalati. E boh Figo, anche la seconda scrosciata d'acqua sono riuscito a evitarmela per un pelo. Appena ho cominciato e mi stavo appena appena bagnando, ho raggiunto il paese e sono riuscito a infilarmi dentro il bar, mi sono mangiato un toast. Adesso ha smesso... E sono ripartito ma mancano solo tipo 16 km anche se avrei voluto fermarmi a fare un giretto a mantova e vabbè mantova l'ho già vista un paio di volte quindi anche se non mi fermo visto che comunque è già tardi sono un po cotto per come è andata la giornata ma tutto sommato è andata bene dai è andata bene Nonostante la tempesta che avete visto, il vento contro i 122 km, sono riuscito ad arrivare comunque all'ostello, si chiama Cascina La Goliarda, se venite in zona Curtatone veniteci perché loro sono molto gentili, l'ostello è carino, io ho già creato il mio disagio facendo esplodere le mie borse perché sono quasi pronto per andare a farmi una doccia che me la merito e poi devo decidere solo dove andare a mangiare perché è vicino dove non dovrei neanche prendere la bici c'è solo il centro commerciale quindi robe da McDonald's a Roadhouse e robe così o il sushi altrimenti c'è l'osteria tipica ma è a Grazia di Curo che è 3 km da qua tutta riciclabile ma valuto ma è più facile che vada in trattoria per come sono fatto io dai ora vado a lavarmi che puzzo